Il nome di Enzo Tortora evoca oggi due storie diversissime tra loro, quella del popolare presentatore televisivo, chi è che non ricorda eh, per esempio Portobello, e invece è la storia eh, che è anche la storia di un clamoroso caso di mala giustizia, anzi è rimasto forse a distanza eh, di tanto tempo anche un caso particolarmente emblematico. Eh, Enzo Tortora viene arrestato eh, al culmine della sua eh, popolarità eh, con accuse infamanti, quello di essere un trafficante di droga eh, quello di appartenere eh, alla camorra napoletana. Ad accusarlo ci sono una serie di pentiti e di pregiudicati che si scoprirà poi, in realtà avevano dichiarato il falso, anche per motivi molto diversi. Eh, fra loro, però per Tortora è l'inizio di un calvario anche mediatico, appunto dicevo una vicenda dolorosa e clamorosa, basti pensare solo alle, eh, al modo in cui venne, vennero diffuse le immagini del suo arresto e alle prese di posizioni eh, che ci furono poi immediatamente dopo eh, la divulgazione delle, eh, della notizia. Eh, in realtà appunto eh, Tortora eh, risulterà poi innocente, sarà assolto, tornerà in televisione, riprenderà la sua trasmissione Portobello accolto da uno... Da, uno standing, da una standing ovation, eh, inoltre eh, divenuto parlamentare, eh, diventerà anche diciamo così, eh, eh, lo strumento di, del referendum sulla, sulla responsabilità civile dei magistrati, eppure nessun procedimento, nessuna azione penale verrà mai avviata per il caso di mala giustizia di cui lui era stato protagonista, neanche appunto a carico dei PM che avevano condotto l'inchiesta. Tortola morirà a soli 59 anni di malattia il 18 maggio del 1988.